Facciamo un Twitch, giro? Eh? Sì, siamo in 4.000 su Twitch in questo momento. Allora, ragazzi, vedete? Avete visto Social Boom per caso in, in giro? No, è no, no. lo e il Cristale? No. no. No. Ah, cazzo no, perché hanno, stanno, erano in IRL, erano qui Social Boom e il Cristale, li conoscete? Se no, lo vedi sì, in sì. giro, fa una brutta fine. Social, non ti far vedere a Rimini in zona ruota, oh, mi raccomando. No. Si dissocia però so. automaticamente. Ehi, eh.